Allora, abbiamo tre funzioni, una rossa, una verde e una blu, che poi non sono altro che eh, tre rette, e eh, ci vengono poste alcune domande rispetto a immagini e controimmagini. Allora, ogni funzione abbiamo detto che è una macchina che riceve un input, e l'input quando eh, stiamo parlando di funzioni numeriche, è sempre eh, quello rappresentato sull'asse delle ascisse, quindi la x, e produce un output. Ok? Allora, il linguaggio è f di x uguale y, si può leggere f di x uguale y, oppure si può dire che l'immagine di x è y, oppure si può dire che la controimmagine di y e x, oppure per utilizzare un linguaggio informatico, x è l'input, y, y è l'output. Okay? Dovete imparare la terminologia per capire quali sono le richieste. Allora Cominciamo con la funzione verde, ci chiede l'immagine di 0, cioè scritto in linguaggio simbolico, l'input è lo 0, perché ci chiede qual è l'immagine, cioè qual è l'output dello 0, il che significa sul grafico andare a individuare l'unico punto della retta verde con ascissa 0, cioè con la x uguale a 0. L'unico punto che ha la x uguale a 0 nella retta verde è questo qua. Quindi l'immagine di 0 è meno 2. Finiamo tutte e quattro le richieste per la retta verde. La controimmagine di 0. La controimmagine di 0 vuol dire qual è quell'input che produce come output 0, cioè qual è il punto della retta verde che ha ordinata 0, ordinata 0 vuol dire stare a quota 0, cioè sull'asse X. Eccolo qui, è 2, quindi qui ci metto 2, 2 è la controimmagine di 0 con, con la funzione verde. Poi ci chiede l'immagine di 1. Quindi, se x è 1, quanto vale y? Quindi, qual è il punto della retta verde avente ascissa 1? La x 1 è qua. Qual è il punto che ha l'ascissa 1? Eccolo qua. Qual è la sua y? Meno 1. Ok? La controimmagine di 4 vuol dire che... Mi viene detto che la y vale 4, voglio scoprire quanto vale la x, dove? Sempre sul grafico della retta verde, quella che stiamo guardando. La y vale 4, eccoci qua, dove trovo la funzione, la retta verde a quota 4, ecco qua. Siamo quasi fuori dal grafico e quindi la scissa di questo punto è 6, ok? Per le rette eh, blu e rossa potete procedere allo stesso modo. Provateci, se avete difficoltà o problemi potete utilizzare la chat del canale Matematica nel nostro team.